Eh, quanto è bello San Valentino, eh? Quanto? Per niente viene a febbraio che fa pure freddo e messeggiarano le meningi a pensare che cosa fa di romantico, poi c'è la crisi, i soldi non ci stanno. Io non prendo neanche i sacchetti della spesa per risparmiare. Perché sono povero. Figurati se adesso mi metto pure a pensare al regalo di San Valentino. Questo non è un effetti collaterali. Signori, questo è San Valentino. Zero budget. No, perché Alessandro l'anno scorso per San Valentino mi ha regalato l'attico che confina con quello di Fedez e Tiziano Ferro Che pensiero carino <ride> Eh sì, in effetti è proprio carino Ma invece a te Nico che ti ha regalato? Mm? Ah sì, devo dire che anche lui... Buon San Valentino, amore mio Grazie, amore! Che cos'è? È polvere per i piedi, così non ti puzzano Ah Grazie Prego Sì, è anche lui l'attico a Milano, sì Mm, che carino, e dove? Quello di Tiziano Ferro, quello a Milano, sì. Ah, ma perché l'ha venduto? No, però, insomma, diciamo, l'ha comprato lo stesso e eh, sta permettendo a Tiziano di viverci comunque perché insomma è una brava persona, sì. Ma quindi siete coinquilini? Ohia! Yeah. Guarda, è un amore, è simpaticissimo. Oh, ma, ma siamo pure vicini, allora! Eh no, si? Sì. Eh, che bello! <ride> Ah, amore, buon Poi è San Valentino. Oggi San Valentino. Buon San Valentino, amore. Ma come mai la divisa a metà? Perché una per primo e l'altra per secondo. Ah, eh, grazie amore. Prego. Ma mh, il vino? Eh, no amore, guarda il vino no perché è un piccolo problema quindi non possiamo berlo. Ma stai bene amore? Io ti avrei fatto un pensierino per San Valentino. Ah amore, non c'era bisogno, guarda davvero. Posso farlo? Ma, ma quanto l'hai pagato? Cioè Un rene ma dai amore Sempre a fare lo scemo Grazie Amore Amore ma stai male? Certo è proprio bello